Vedere, sembri una pazza uscita dal manicomio Però stai bene Dove andiamo? A fare shopping Perché? Perché, Allora praticamente Oggi Non mi sono alzata no? È e, molto stanca E' molto stanca quindi non sono andata al centro hippie Domani andrò però mi servirò dei pantaloni Visto che quelli là che ho messo l'altra volta erano biarnali eh. Gli altri si sono bucati quelli che ti avevo comprato io si sono bucati. Quelli Invece che hai messo ieri erano invernali Infatti Quindi oggi andremo a prendere altri panni Quelli proprio da Cavallerizza Ok? Vado a cambiarmi E andiamo Ciao ragazzi stiamo andando alla Declaton A prendere il mio pantalone Per andare al centro olimpico. Ci vediamo dopo Ho letto nei messaggi che qualcuno di voi va a cavallo Come vi trovate? Bene? Vi piace? Scrivetelo nei commenti Siamo arrivati Vane, sei contenta? Poi guardiamo se troviamo anche degli stivali adatti, però vediamo perché comunque ci sono fuori 40 gradi. Eh. Le altre bimbe le hanno? Hanno gli stivali? Sì. Sì? Ok, vediamo allora, cerchiamo il reparto, va bene? Allora Vane, la commessa ci ha detto qui, ma io vedo solo racchette e quindi teniamo gli occhi aperti. Eh, no qua mi sembra tutto per tipo tennis anche i pantaloncini, le scarpe ma procediamo, magari è qua, avanti adesso vediamo, dai se l'ha detto è perché è qua no, non vedo niente chiediamo ancora a qualcun altro ah, ne abbiamo trovato il reparto e, eh, eccoli qua, guarda i pantaloni però per bimba sì, forse possono andarti bene adesso guardiamo quanti modelli ci sono guarda ci sono anche qua piegati eh. guarda, sì sì, sono loro Bene, scegliamo? Vane, okay. ma qua ce ne sono tantissimi. Guarda che belli. Abbiamo visto anche gli stivali. Sì, ci sono anche gli stivali. Ah così piccoli? Eh sì. Scarpe del genere, sì, sono leggere comunque. Ok, allora, vediamo. No, sti alti? Mi piacciono questi, quelli là alti. Fa caldo, però sono belli. Sì, anche perché. ok va bene. Non so, decidi tu, eh. No, questi, questi. Vabbè poi proviamo, vediamo un po'. Intanto scegliamo. Raggio. Ah guarda ci sono anche qua, vedi? i numeri più piccini. Questi qua. Sono... Questi qua sono il 31, potrebbero andarti vediamo bene. Io... Cosa c'è? Eh, toglilo, sono uno bene. dentro l'altro, <ride> cosa pensavi che fossero? Guarda che bellini! Ma non abbiamo le, le calze. Eh bene. mannaggia! Ci sono, no. Possiamo provare là, dove ci sono... forse alle casse? Sì, mi ricordo. Andiamo sì. a vedere? Chiediamo? Okay. Non Niente Vane non hanno calze prova e quindi devi riuscire tu a infilarli giusto per capire se la misura è quella o prendiamo il 32 La mia paura sai qual è però Vanessa che poi a settembre questo numero non ti vada più Perché tu avevi già un 31 e mezzo l'anno scorso eh. potresti provare il 32 Aspetta che forse mi va Sì magari ti entra però Perché ce l'ho sentito qua Qua non lo sento ancora quindi. Scendi giù col piede Ah okay. uh. Non entra? No, sì. Sì. Vuoi provare il 32? Facciamo una gamba 31 e una 32 Un piede più che una gamba Ok? Dov'è? Ok Proviamo sì, Mi sa che va meglio il 32? Secondo me il 32 Perché considera che sei anche senza calza E con la calza scivola di più Ma fa più spessore Sì Perfetto il 32 Perfetto Solo che qua è un pochino largo Eh ma con la calza no Tira sull'alluce Tira sull'alluce Dov'è? tira su questo. Allora, hai scelto le, le calze e visto che non riuscivamo a provare gli stivali e le scarpe, anzi no, le scarpe non gli stivali, andiamo a chiedere, andiamo a provare i pantaloni e nel frattempo chiediamo se possiamo aprire le calze che tanto okay. acquistiamo. E la oh. maglietta anche? Sì. sì. Ok, andiamo a scegliere la maglietta. Vieni dai, scegliamo allora, anche dai, la maglia. Dai, dai. A me piace quando c'è il cavallo sulla maglia. Va bene. Ci tutti questi avranno. Questa? L'altra è invernale. Questa è invernale. È no, no. le maniche lunghe. Ah, sì, questa sì, ha le maniche lunghe. Questa è bella, anche questa? Questa, questa. questa qui? Sì. Dieci anni. Mm, ok, scegliamo la tua taglia, va bene. Io non okay. nello sfogliatoio. Adesso proviamo tutto. E ci hanno dato il consenso per aprire le calze. Quindi dopo proviamo anche gli stivali, va bene? Ok, vai. One eternity later. Ora allora, proviamo, metti le calze così proviamo gli stivali, i vestiti vanno bene e adesso ci mancano solo le scarpe, dai. Non so cosa, Pinocchio. Sono perfette, vieni qui. Fatti vedere, sembri una pazza uscita dal manicomio, però stai bene, cioè bene, le scarpe vanno bene? Eh? Va bene così? Sono anche eleganti, insomma. Va bene, Nina, andiamo a pagare? Che è tardi, devo cucinare? Eh? Aspetta. Boh, fine acquisti, adesso andiamo a pagare. Mi hai fatto morire dal ridere però bisogna andare a fare un pochino pochino di spesa Adì, Niente, amore abbiamo finito gli acquisti da oggi in poi sei una vera cavallerizza <ride> ti manca solo il frustino e il casco che prenderemo a settembre eh? e anche quella sorta di giubottino. va bene adesso non aveva senso per due giorni ok? andiamo a casa ciao Vane, io vado ciao amore ciao io vado Ciao, <ride> ciao, <ride> ah vuoi venire? Credo volessi restare qua, che abbiamo incontrato oggi? La vogliamo salutare? Sì, ma sai come si chiama? Eh, non mi ricordo, <ride> lei ti ha chiamato Viola, eh, sì, Silvia, forse Silvia, comunque chi è? Una ragazza che aiuta gli istruttori a farvi cavalcare, giusto? The next day. amore andiamo a prendere Vanessa e vediamo come è andata oggi a cavallo con il suo abbigliamento nuovo sì. e soprattutto le chiederemo se avrà avuto molto caldo, va bene? Sì, cosa... sapete ragazzi cosa? che oggi cosa facciamo? il video che preparavo le valigie vuoi preparare le valigie? adesso vediamo, vediamo adesso se i val... giorni partiamo Andiamo esatto. in vacanza e restiamo con le mie amiche cioè con la mia amica Giulia Madonna, e però adesso siamo tantissimi giorni, eh e sì. anche lei, però poi lei va via quando è stata per tantissimi giorni mm. e noi ne siamo ancora tantissimi vacanza, esatto. Però chiediamo a Vanessa se ha voglia di farlo. Eh? Va bene perché lei è anche un po' stanca. No, è stata tutto il giorno a cavallo. Ho mangiato tutte le patate, alcune patatine. Sì. insieme a Vanessa ho trovato queste. Che bello! Guardate quanto è mamma Mi hai messo la bustina l'ho appena ritirata. Guardate che possiamo trovare questo, un po' rotto, però papà si capisce il pollice, questo qui. poi questo intanto potevamo trovare che l'abbiamo già trovati sì. e poi tutti gli atti, vedete? Che sono bellissimi. Sì. Uh -huh. Io vedo l'ora di trovare questo, questo. Io questo qui ce l'avevamo l'altra volta, solo che l'abbiamo perso. Non so, eh, ce l'avevamo un po' di tempo fa. Sì. A me mi sembravano grandissimi, lo <ride> Andiamo a prendere da Vane? Eh? Sì. Dai. Così c'è facciamo un video che preferemo vi le valigie. Tu no? ti sì. ricordi una cosa delle valigie? Eh. Che io e te abbiamo lasciato i vestiti lì. Sì. Ah. Quindi prepariamo quello che ci serve al di fuori dei vestiti. Sì, però no, ancora prendi. Li prendiamo ancora perché ma cioè, qua, sì. beh, ce ne mancano ancora tanti. No, ma ce ne sono abbastanza però in Sardegna, dai, non portiamo tutto. Ma, Vediamo, ancora. qualcosina, ma poi dobbiamo prendere tutte le nostre cosine. Eh sì, I profumi. Devo... I, sì, perché e... perché eh. noi ci siamo tanti giorni già, mamma, prendiamo ancora i cosi dobbiamo portare tante cose eh? tantissime possiamo eh sì, comprare eh. anche lì ma ah, certo cose, però lì beh non ci sono tantissime cose no compriamo qui mm, va bene andare a comprare, dobbiamo andare sì. a fare la spesa con papà prima di partire che noi dobbiamo sì. portare tantissime cose anche da mangiare sì, facciamo di sera eh si sì, noi partiamo sì. di sera ma con la nave buongiorno ciao. Ciao. ciao fatti vedere come sei pulita fatti vedere ciao. Come sei bella e zozza, amore! Adesso andiamo a casa e ci fai vedere l'abbigliamento. Va Come bene? Bello. Eccola qua, amore. Buongiorno. Tutta. Non ah, eh, vuole essere mi toccata mi perché mi sei un pochino mi zozza. Mi non mi ha tutti i mi torti, mi eh. Mi Ti mi sei rotolata mi insieme mi ai cavalli? Mi eh? Mi Ti mi sei rotolata mi insieme mi ai cavalli? No. E oggi cosa avete fatto? Yoga Avete fatto yoga ed è stato bello Ti sei rilassata? Ti vedo molto rilassata infatti E cosa avete mangiato oggi? La pizza mm, Ed era buona vero? Sì Bene Domani lo sai mm. che è l'ultimo giorno? Mm -hmm. Eh, E poi si va in vacanza <ride> Sai cosa vi consiglio adesso? Tu vane e ti sciacqui, ti sciacqui bene i piedini E vi fate un bel bagno in piscina perché poi li, li lavi dopo la piscina? Allora volevo far vedere un attimino questo tuo abbigliamento: ti sei trovata bene? È abbastanza fresco, anche se non sembra a settembre. Poi ti compro tutto il resto: okay? caschetto, okay. frustino e giubbottino. Paracolpi, va bene. Dai ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate questa la bollicione in su. Ciao, ciao, ciao, la video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici, ciao! No!